Buongiorno a tutti, oggi vi spiegherò come far rientrare un bordo del fondo di un pantalone che si è slentato questo qui è un pantaloncino da ciclista che si è slentato nel fondo eh, c'è il silicone nella parte interna che ha ceduto diciamo, con i lavaggi e quindi vedremo un attimo di andare a vedere come si fa per farlo ritornare un po' in misura diciamo. allora, eh, quello che ci serve è un pezzo di elastico mi sono procurata un pezzo di elastico alto un centimetro e due e andrò a misurarmi la mia gambina nella parte dove sta meglio vedo un attimo quanto mh, diminuire diciamo la misura dell'elastico allora eh, noi abbiamo qui 23 centimetri di larghezza e quindi eh, io calcolo che almeno due centimetri in meno l'elastico quindi mi serviranno 21 centimetri di elastico me lo vado a segnare e mi vado a tagliare i due pezzi che mi servono per le due gambine ovviamente 21 in doppio eh, sono 42 adesso segniamo l'elastico abbiamo deciso di fare 42 misura già tagliata ho compresa la sardina diciamo quindi mi misuro 42 Aglio in questo punto mi preparo l'altro pezzo lo faccio uguale e adesso andremo ad applicare questi due elastici nel fondo gamba. prima li chiuderemo con una cucitura in lineare poi le li applicheremo in tagliacucci Ora andremo a chiudere l'elastico in tubolare. Bene, adesso andremo a segnarci le quattro posizioni per poter mettere sull'elastico in maniera, diciamo, eh, veloce e anche messo, messo bene in tutto il bordo, insomma, che sia distribuito bene. Vi faccio le quattro metà. suddividere nelle quattro metà anche il pantaloncino io me le sono già segnate mi sono messa un punto per farle uguali da dove partirò mi sono già segnata le quattro posizioni del fondo gamba ora andremo ad applicare l'elastico Ripiegheremo il bordo con la due aghi, ripiegherò il bordo così e farò una due aghi, così, solo che c'è questa etichetta che però a me dà fastidio e sarebbe meglio che toglia. adesso lo toglierò e dopo farò la ribattitura qui su questa macchina. ora ribattiamo l'elastico Bene, adesso attacchiamo l'etichetta che avevamo staccato prima, la metto qui, dove era attaccata prima più o meno e partiamo con la cucitura. Bene, abbiamo finito il capo, adesso vediamo la misura. Io volevo 21 cm e quindi vediamo un attimo come misura ci siamo. Eccoli qua, 21 cm, quindi adesso un po' più stretta. L'unico passaggio da stare molto attenti è il passaggio in tagliacucci che quando si mette su l'elastico bisogna avere una mano molto omogenea, cioè tirare bene ma dappertutto in maniera uguale perché altrimenti quando si rigira poi è l'elastico che comanda, per cui se ci sono dei punti dove si è tirato un po' di più o un po' di meno, eh, verranno evidenziati. E mi sembra di aver detto tutto, eh, quindi vi saluto e ci vediamo.